Salve a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito dal titolo, oggi vi porto sul canale l'unboxing e le prime impressioni dell'MJX Bugs 19. Questo piccolo drone da 249 grammi che già è arrivato sul mercato nove mesi fa, circa, eh, ma in versione senza stabilizzazione elettronica. Era stato pubblicizzato l'arrivo anche di questa versione, questa che ho qua adesso fra le mie mani, cioè con la stabilizzazione elettronica, ma poi non è mai arrivato. Quindi, per tutti questi, mesi era disponibile solo la versione senza ACE, ma adesso ragazzi è arrivata la versione con ACE e perché è tanto atteso questo drone? Perché ovviamente è un drone di 249 grammi ed era MJX quindi un marchio low cost ma che eh, secondo me ha il giusto rapporto qualità prezzo nei materiali nella costruzione ma anche nell'applicazione stessa che utilizziamo per far volare i droni ma soprattutto perché ci ha dimostrato con tutti i suoi droni di avere una stabilizzazione elettronica molto molto valida. Quindi eh, avere un drone 249 grammi eh, con una stabilizzazione elettronica valida potrebbe essere davvero molto interessante. E In più attualmente questo drone è disponibile a 129 euro su Banggood, vi lascio qua sotto il link in descrizione, e sicuramente il prezzo è molto molto accattivante. Ma adesso direi di non perdere altro tempo, andiamo ad analizzare com'è questo MJX Bugs 19 Ace. Il pacco è ancora eh, sigillato, come vedete non l'ho ancora aperto perché volevo condividere dividere con voi quello che è eh, diciamo l'unboxing di un prodotto che stavo attendendo molto appunto perché era stato presentato ma poi eh, non è mai arrivato sul mercato eh, se non in versione senza stabilizzazione elettronica quindi andiamo a fare un veloce unboxing, confezione molto ben protetta con la spugna e ecco qua la confezione del nostro Bugs 19 e qua vediamo subito, vedete la scritta ACE che appunto sta ad indicare che è dotato di stabilizzazione elettronica. Andiamo subito ad aprirlo perché sono molto curioso perché ragazzi a 129 euro se la stabilizzazione elettronica fa il suo lavoro come ha fatto su tutti i bugs eh, presentati fino adesso da MJX eh, potrebbe essere davvero davvero un drone valido da acquistare. Abbiamo la valigetta di trasporto sempre classica valigetta che eh, i cinesi usano su tutti i droni low cost anche il classico odore eh, low cost che esce dalla valigetta e ragazzi guardatelo qua eh, si vede subito che eh, anche se è un prodotto low cost la qualità dei materiali di mjx è sempre tanta roba eh. guardate le plastiche eh, del controller ma anche quelle del drone e questa colorazione verde oliva un po metallizzata è bellissima secondo me piace un sacco allora andiamo a vedere cosa troviamo qua sopra il cavetto per andare a ricaricare eh, le batterie, il cacciavite per andare a sostituire le eliche, eliche di ricambio ovviamente sempre incluse nella confezione, poi abbiamo il manuale di istruzioni Quick Start e gli adesivi Bugs. Questo è tutto quello che abbiamo qua sopra e di qua invece abbiamo il controller, come vi ho detto prima è ovviamente un controller economico ma sicuramente eh, più di qualità di altri droni low cost. Eh, abbiamo anche un piccolo display che adesso andiamo a spellicolare qua abbiamo il tasto per scattare le foto, qua abbiamo il tasto per il return to home qua abbiamo un tasto di blocco e sblocco del controller poi qua abbiamo il tasto d'accensione ovviamente lui non si accende perché dobbiamo inserire delle batterie all'interno eh, del controller cioè in questa posizione e vanno dentro due doppia A poi qua sopra abbiamo due piccole rotelline eh, una dovrebbe essere probabilmente finta mentre qua abbiamo questa che eh, fa inclinare il gimbal sì perché lui come vi ho detto non ha eh, un gimbal meccanico per quanto riguarda la stabilizzazione ma solo una stabilizzazione elettronica ma possiamo ovviamente inclinare la videocamera eh, di 90 gradi quindi avremo eh, la possibilità tramite il controllo di inclinare la videocamera poi qua sopra abbiamo l'aggancio per lo smartphone perché questi piedi qua sotto non sono per eh, lo smartphone ma solo per avere una migliore impugnatura eh, dopodiché abbiamo qua il tasto di decollo e atterraggio automatico e di qua il tasto per regolare la velocità del drone che dovrebbe avere o due o tre velocità quindi questo è il controller e adesso andiamo ad analizzare lui il MJX Bugs 19 ACE allora, il drone ragazzi di questo colore è bellissimo, davvero davvero bello. La batteria, che è una batteria da 7,7 volte da 1820 mAh, come minutaggio della batteria ci viene dato di circa 21 minuti. Eh, lui è disponibile sia con una batteria, con due batterie o con tre batterie. La versione, è ovviamente, da 129 euro è quella con una batteria, cioè questa versione qui. Eh, qua abbiamo la videocamera, eh, che è una videocamera che registra in 2K a 30 euro FPS come vi ho detto non è stabilizzata meccanicamente ha un ammortamento ovviamente eh, diciamo a livello di gommini e poi una stabilizzazione elettronica che dovrebbe essere una stabilizzazione non indifferente eh, conoscendo MJX speriamo che sia così anche su questa versione di drone poi sotto la pancia del drone abbiamo un optical flow e se sono veri due sensori ad infrarossi sempre che siano veri eh. Eh, perché con i droni low cost non si sa mai le cose che vengono messe eh, sono vere o sono solo decorative però suppongo di sì eh, quindi abbiamo in teoria un optical flow e due sensori ad infrarossi poi qua da parte abbiamo uno slot per la micro sd ovviamente importantissimo perché tantissimi droni low cost eh, hanno come punto debole il fatto di non avere eh, un supporto per la micro sd quindi registrano solo nello smartphone andando a perdere ovviamente sia di qualità che di frame quindi avremo dei video con qualità eh, non alta e soprattutto scattosi per quanto riguarda i frame mancanti qua invece abbiamo uno slot per micro sd questo drone viene dato per 600 metri di distanza per quanto riguarda il controller cioè la possibilità di controllare il drone 600 metri mentre per quanto riguarda il ritorno video viene dato per un 200-300 metri circa eh, questo è ovviamente il massimo che si può avere dai droni low cost per quanto riguarda il ritorno video mentre come vi ho detto il controller ha molti più metri di eh, possibilità e questo ovviamente per avere una sicurezza maggiore eh, quando ci allontaniamo anche perché una volta che perdiamo il segnale video avremo sempre la possibilità eh, di pilotare il drone di schiacciare il retunturon perché il controller ha molti più metri di margine di controllo. Eh, lui, ovviamente, ha il GPS, quindi con un ritorno a casa, in teoria sempre eh, preciso. Eh, e questo, ragazzi, è lui e devo dire: bello, bello, bello esteticamente. Eh, questa colorazione, soprattutto i materiali, l'estetica lo rendono un bel drone. Ovviamente, l'estetica rimane quella del Bax 19, versione non Ace, eh, però. Eh, ragazzi in questa colorazione a me fa davvero impazzire quindi ragazzi adesso non resta che provarlo questo era solo un video unboxing con le prime impressioni perché comunque il meteo non è favorevole alla prova perché sta piovendo quindi questo video è un video diviso in due parti la prima parte abbiamo fatto l'unboxing veloce e le prime impressioni nel prossimo video ovviamente testeremo quello che è la qualità video di questo drone che è la cosa che interessa di più perché dal punto di vista del volo rimane quello che era il BAX 19 quindi un ottimo drone drone per stabilità per qualità di volo per sicurezza quindi un drone eh, sicuramente ottimo quindi dovrei mantenere le stesse identiche caratteristiche però qua con l'aggiunta di avere dei video stabilizzati mentre nella versione precedente senza eh, l'ace avevamo dei video inutilizzabili erano buone le foto ma i video anche no eh, mentre adesso dovremmo avere comunque appunto dei video molto più godibili e condivisibili quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato le mie prime impressioni di un drone